Buongiorno a tutti voi e bentornati nel nostro canale su YouTube. Qui vediamo una lente positiva che ingrandisce, mentre l'altra è una lente che rimpicciolisce. Vediamo qui l'altra lente. Queste due lenti di vetri differenti che hanno un indice di dispersione differente vengono cementati insieme, in questo caso non verranno cementati ma vengono appoggiate una sopra l'altra, per mostrarvi come funziona un doppietto, il termine corretto è doppietto cromatico, perché vengono corrette le aberrazioni cromatiche. Grazie per aver visto questo video e vi chiedo gentilmente di iscrivervi al nostro canale. Grazie, buongiorno.